Voglio dire a Gad Lerner e a tutti voi che io come voi sono stato male in questi mesi. Io quando torno a casa la sera mi chiedono: "Ipo, ma che cosa hai votato, amore? Che cosa avete combinato? Ma si può vivere così? Ma io ve lo chiedo: ma non è un problema del parlamentare che è un privilegiato, io sono una persona appassionata, mi diverto, lo facciamo in tanti, ma, ma voglio dire: ma come si fa ad avere un partito che si mortifica, che si umilia? Guardate che questo è il punto della, della vicenda della questione.